Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Siamo oggi con Giuseppe. Quanti anni Giuseppe? 56 più più. Mazzola, 56, complimenti, eh, sempre più 56! Giusto. 56 anni. <ride> Nel 17, quindi quattro anni fa, ha fatto un intervento di prostatectomia radicale. Da quel momento, come la stragrande maggioranza dei pazienti, non voglio dire tutti, ma la stragrande maggioranza, aveva problemi di deficit rettile questo stava inficiando anche non solo mentalmente eh, la, la, la, la sua psiche ma anche i rapporti interpersonali a casa con la moglie nel lavoro eccetera eccetera tutto quello che sappiamo benissimo abbiamo effettuato tre mesi fa un impianto di protesi al pene giuseppe ci racconta brevemente l'escursus come è arrivato a noi e come sta adesso Vai Giuseppe. Allora, io sono arrivato al dottor Antonini tramite, mi ripeto, i video che ho visto su, su internet e, e mi sono convinto di, di, di, di mettere una, una protesi. L'ho contattato, ha organizzato tutto il dottor Antonini, meno male perché io non ne sarei <ride> stato capace e, e ad Agrigetta abbiamo fatto, mi, ha, mi ha impiantato questa, questa protesi. Devo dire felicissimo, io non vedevo l'ora eh, di farlo per tornare alla normalità. È una cosa che voglio dire, che mi sento di dire, è che ho trovato tanta serenità finalmente. Poi c'è il lato anche sessuale che non è da poco, è quello che serve di più. Però eh, ho trovato veramente, sono più sereno, sono più tranquillo e questo volevo, volevo dirlo, non l'ho detto prima, ma lo volevo dire. E, e così sono arrivato a questo intervento qui. Dura pochissimo, penso che sia durato mezz'oretta, penso, adesso non mi ricordo, sì. ma è veramente poco e poi niente, poi sei o 5 giorni di, convale, di, di, di, di, convale, di convalescenza, diciamo, e poi ho finito tutto. Bisogna aspettare circa 30 giorni per avere i primi rapporti e, e quando, man mano che si va avanti è sempre meglio. Com'è com la qualità dei, dei tuoi rapporti adesso? L'orgasmo, ovviamente non l'eiaculazione. No, l'eiaculazione io non ce l'ho no, più perché certo. avendo tolto un tumore mi hanno tolto tutto. Uh, forse addirittura meglio di prima. Mm, resisto di più, paradossalmente, eh beh, resisto certo. di più e meglio di prima. Poi dovevo farla la battuta ma ne puoi fare quante ne vuoi, me lo consento è venuto prima un paziente ha detto che è stato con, con una amica a quattro ore lei non capiva come faceva, giusto? no, no, se, è 67 anni è, lo devo dire, sarà da, da cattivi ma eh, quanto vuoi, il bello è quello una cosa ancora più positiva è quella che senti, prima problema. di arrivare alla protesi avevi parlato già con altri specialisti che ti avevano detto? Eh, sì, ho parlato con altri specialisti la commissione è stata quasi zero perché non sono stato rassicurato eh, sì, mi avevano proposto che c'era la protesi non mi è stato spiegato più di tanto cosa come avveniva, che cosa, come, avrebbe, come avrebbe poi funzionato poi c'erano tanti se, tanti ma guardi che così, guardi che colava, a volte può funzionare non, non lo so non, eh, avevo mollato questa idea qui però ripeto, io mi sono, sono voluto andare oltre, ho visto questi filmati su sul YouTube di Antonini l'ho visti, ripeto, non smetterò mai di dirlo parecchi, veramente tanti, ho visto la soddisfazione nei volti delle persone e mi sono detto che la volevo anch'io quella soddisfazione là. E ce l'hai? Ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, Bene, bene questo è importante, sono solo tre mesi. Vedrai che andando avanti sarà sempre meglio, perché poi a me è normale. Considera che dopo quattro anni da un intervento la fibrosi del pene, e io mi ricordo che tecnicamente durante l'intervento ho trovato delle aderenze è quella poi che retrae il pene e dà la sintomatologia fastidiosa tu immagina uno che non fa attività sportiva per dieci anni e poi inizia a fare attività sportiva, C ha un dolore muscolare il pene un po' si comporta un po' in questo modo, però vedrai che andando avanti sarà sempre meglio. Tua Perfetto. moglie è contenta di questo? Sì, sì, sì, contenta. Anche perché mi vede sereno, tranquillo, finalmente, non sono più nervosa, agitata come una volta. Bene. Sì, bene. sì, è tanto. Dai un consiglio a un uomo della tua età che ha tolto la prostata per un tumore, che ha affrontato già un percorso di sofferenza per una malattia oncologica e che poi si ritrova con un deficit erettile Il consiglio che, che do io, ripeto, se si trovano nelle mie condizioni, se non peggio addirittura il peggio di così penso non si possa andare è di prendere in considerazione l'idea di una protesi, quello sì perché secondo me è risolutivo sì. è risolve tutti, tutti i problemi, di secondo me si ritorna alla normalità Tolta la malattia che quella là ti marrà in testa perché la avevi ma per il resto eh, ritorni alla normalità ti tolgo. Penso che sempre, sia la cosa più importante. Dico sempre che oltre a riprendere in mano l'attività sessuale, che per noi maschi è fondamentale, ti guarisce proprio eh sì. il cervello. Sì, sì, quello tipo lì sì. Di, di, penso di che sia, sì, penso che sia la prima cosa che guarisce proprio il cervello, eh certo. secondo me, perché io lì io, ho tolto dei pensieri negativi in più dalla mia testa che adesso non ho più. Finalmente, Bene. quindi ho risolto più di un problema, molti di più. Bene, perfetto, ok. Invitiamo tutti quanti a mandare le vostre domande e scrivere sulla mail come ha fatto Giuseppe a suo tempo, all'indirizzo ah, in sovraimpressione, Ringraziamo ancora Giuseppe e ci vediamo grazie, alla grazie prossima... Te, <ride> prossima puntata di Dr. Penis.